Salve a tutti avventurieri e benvenuti a un nuovo video tutorial per Streben cacciatori di tesori. Questo video mi è stato fortemente richiesto, infatti in più di un avventuriero in questo caso mi ha chiesto di fare un video in cui presento come si prepara il dungeon. Allora valutiamo che adesso stiamo eh, pensandola come se si giocasse con un master, quindi io sono il master, preparo il dungeon prima di farlo giocare ai miei giocatori, poi in un secondo momento glielo presenterò. Quello che adesso io farò con i miei strumenti, i miei potenti strumenti che potete vedere qui davanti, sarà quindi preparare anticipatamente il dungeon. Tutte le cose che sto per fare in realtà vanno bene anche se si gioca senza master, però in quel caso le preparerete di volta in volta. Ogni tiro che io sto per fare non va fatto tutto insieme all'inizio, ma andrà fatto appunto un po' per volta. Quindi cominciamo. Qui ho il mio schermo del master in cui ci sono tutti i passaggi fondamentali che mi serve sapere. Qua ho un bel tira dadi, matita, gomma e comodo quaderno a quadretti, quindi tanti mezzi molto potenti, molto tecnologici, iniziamo pure. La prima cosa da controllare è la stanza iniziale che noi come possiamo vedere può avere una, due o tre porte a seconda del risultato del dado. Facciamo un esempio. Il dado da due. Quindi, il nostro schermo del master ci dice, sono poi tutte tabelle riportate nel manuale, che nella stanza iniziale c'è solo una porta. Quindi io mi disegno una stanza iniziale della grandezza che pare a me e decido di farla 3x4. Dopodiché, siccome c'è una sola porta, prima di disegnarla tiriamo per vedere se è aperta o chiusa. Ricordiamoci che 1, 2, 3 è aperta, 4, 5, 6 è chiusa la porta aperta ora vedrete che siccome tutte le porte sono doppie in streben io disegno così una porta aperta se fosse chiusa la colorerei internamente così da ricordarmelo in un secondo momento ok abbiamo la prima di 13 stanze e la prima come sappiamo nella stanza iniziale non ci sono né mostri né trappole quindi non c'è nient'altro da tirare andiamo quindi alla seconda stanza e passiamo alla tabella nuova stanza corridoio un risultato di due ci dice che c'è un corridoio con due porte quindi io decido arbitrariamente come interessa a me di preparare un corridoio sappiamo che un corridoio è una stanza un ambiente che è largo al massimo 2 e lungo quanto mi pare a me ora io decido che il mio corridoio si sviluppa in questa direzione qua lo faccio simmetrico perfetto sono 10x2, benissimo. Ha due porte che io le metterò agli estremi e vediamo se sono aperte o chiuse. Prima questa, è aperta. Poi quella sotto, è aperta anche quella. Per ora gli avventurieri non avranno molte difficoltà a muoversi ora vediamo cosa c'è in questa stanza prima di calcolare però cosa c'è vediamo se c'è un tesoro io tirerò un dado 6 se esce 1 c'è un tesoro non c'è il tesoro quindi ora tiriamo sul contenuto della stanza corridoio 6 6 significa trappole e mostri un corridoio iniziale bello carico per cominciare quindi noi avremo due trappole e io tiro subito per vedere che trappole sono nella tabella trappole 3 viene un pavimento scomparsa. Io decido che il pavimento scomparsa in quanto master sta qui, quindi io metto una trappola in questa zona qui e gli metto il numero 3 per ricordarmi che è la terza trappola nella tabella, ovvero il pavimento scomparsa. Ora però sappiamo anche che ci sono dei mostri, quindi io tirerò su un'altra tabella, nello specifico la tabella corrispondente per i personaggi, adesso supponiamo che sono personaggi di appena creati quindi con 2-3 talenti, tirerò 2 da di 6 5 e 5, che corrisponde ai michelin pipistrello. Quindi io so che dal manuale quando escono michelin pipistrello il numero presente sono 4 più i talenti oltre al secondo, sempre nell'esempio stiamo facendo un dungeon per personaggi iniziali, quindi non hanno talenti oltre al secondo, saranno quattro misce in pipistrello. Quindi io qui mi segno 4MP. Questi sono acronimi che mi sono inventato per me. Io so cosa vogliono dire, voi potete utilizzare quello che vi pare. Ovviamente è solo un esempio di come si può fare un dungeon. Ok, la stanza è pronta, in questo caso un corridoio. Ricominciamo, adesso andiamo avanti. Io... Vediamo come si eh, espande il dungeon dall'alto. Quindi generiamo un'altra porta, un'altra stanza. 5 e 5 mi dice che è stanza con due porte. Quindi io disegno una stanza. La faccio 4x6. Sempre scelta mia. E valuto le porte come sono. Prima porta è chiusa e seconda porta è chiusa ecco, erano partiti fortunati ora non lo sono più io decido che una porta è qui e la disegno come chiusa mentre un'altra porta è qua e anche questa la disegno come chiusa non giudicate il modo in cui disegno perché ovviamente è molto spartano ma adatto a quello che stiamo per fare ora vediamo se c'è un tesoro nella stanza non è uscito un uno quindi non c'è un tesoro Vediamo cosa c'è nella stanza, i dadi volano anche fuori. 3, 3 significa mostri, ok, quindi non ci saranno le trappole almeno. Sempre tiro sulla tabella dei mostri tirando 2 da 6 4 e 4 da 8, 8 corrisponde ai Triton. E anche qui quindi mi segno 4-3 tutti i modi di scrivere che a me ricordano cosa c'è, poi ognuno di voi appunto si ricorda come gli pare. Allora, adesso io ho l'imbarazzo della scelta perché posso andare qua, posso andare qua, posso andare qua. Comincio andando qua, ma non dimentico gli altri eh, vediamo che succede. Intanto, cosa c'è oltre questa porta qui? 3-3 significa che c'è una stanza con una porta, ecco che già le porte si vanno a ridurre. disegnato una stanza vediamo dove si trova la porta anzi vediamo se la porta è aperta o chiusa in questo caso la porta è aperta quindi io la disegno qui sopra mentre in questa stanza vediamo se c'è un tesoro non c'è un tesoro vediamo cosa c'è nella stanza 5 come prima, trappole mostri. Questo dungeon inizia a farsi subito difficile, perché trappole mostri, mostri trappole mostri, wow. Ok, iniziamo vedendo che tipo di trappole. Di nuovo il pavimento a scomparsa, quindi io lo metto qua. Ecco, ho fatto un errore che non ha senso, vediamo di correggerlo. Di 3, 3, mi piace sempre mettere le trappole su due caselle, però con una singola prova per cercarle si trovano tutte e con una singola prova per disinnescarla si disinnescano tutte, quindi non state a farvi tanti pensieri. Ok, le trappole sono lì, ora decidiamo che mostri ci sono, quindi 2 da di 6 di nuovo, 3 e 2, la tabella dice che 3 e 2 c'è Goblin Stregone, quindi io scrivo un GS. Ok, ora siccome queste due porte danno a Nord c'è anche una chance che portino a una stanza con due porte ad esempio e questo mi permette di collegarle, quindi vediamo cosa dice la stanza, la creazione, la tabella andando da questa parte qui. Due, due mi dice che c'è un corridoio con due porte e quindi io faccio questa cosa carina almeno secondo me è una cosa carina esteticamente di creare un corridoio che avendo due porte faccio sì che una porta si collega a questa e gli ha già dato un senso l'altra porta è da sta parte qui e l'altra porta è aperta allora si intende adesso per imparare anche un'altra cosa giustamente si intende che se io parto da qui a creare e quello che creo è un corridoio con due porte le due porte sono 1 e 2 non devo contare anche quella da cui vengo ok? quindi così è sensato il corridoio e qui quindi c'è un'altra uscita a questo punto abbiamo già ridotto il numero di alternative per eh, il dungeon perché ci si evolve da sta parte e da sta parte continuo da questa parte qui quindi tiriamo per vedere cosa succede no, un momento, <ride> vado troppo di corsa in questo corridoio qua potrebbero esserci un sacco di cose cominciamo vedendo se c'è un tesoro non è uscito uno, non c'è un tesoro allora vediamo cosa c'è 6, anche qui trappole mostri ragazzi è un dungeon mortale questo, tanto per partire carichi cominciamo vedendo le trappole le trappole stavolta sono in palamento al punteggio 4 e io la T4 la metto sulla porta che fa avanzare alla successiva stanza attenzione un classico è mettere la trappola davanti alla porta in cui si entra però visto che qua c'è due porte mi piace continuare con questo gioco qui come avete visto finora l'ho sempre fatto adesso probabilmente cambierò atteggiamento comunque vediamo anche che mostri ci sono due da dire 6 2 e 5 abbiamo degli zombie quindi sono 6 zombie Ok, procediamo da questa parte qua, vediamo cosa c'è, abbiamo 6, una stanza senza porte, oh perfetto, quindi chiudiamo anche il dungeon e dopo continuiamo dall'altra parte, mi piace perché in qualche maniera sta già crescendo coerente senza lasciare tante porte aperte. Ok, abbiamo una stanza senza porte, vediamo se c'è un tesoro, non c'è il tesoro, vediamo cosa c'è dentro, 3, ci sono dei mostri, benissimo, quindi doppio dado 6 3 e 1 i mostri presenti sono dei cobold, che se ricordo bene sono 6 6k ok questa parte nord l'abbiamo esaurita adesso andiamo nella parte sud intanto faccio anche un conteggio per ricordarmi come siamo messi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con la stanza iniziale le stanze sono già state preparate su 13 totali sappiamo che mancano 7 stanze e il dungeon si chiude quindi andiamo a vedere che succede sotto Abbiamo al 5 una stanza con due porte. Ecco, io avevo detto che ci saremmo ridotti e invece ecco che il dungeon si va ad ampliare, ma nessuna paura. Allora, intanto la stanza, vediamo le porte si sono aperte o chiuse, quindi una è aperta e facciamo che questa qua, mentre l'altra è aperta a sua volta e la mettiamo qui. In questa stanza ci potrebbe essere un tesoro non c'è vediamo quindi che c'è 5 5 sono trappole e mostri ci mancavano che trappole 6 la giara incendiaria ecco allora io stavolta la metto direttamente all'entrata e però lo metto su una casella sola mi piace così perché se lo scoprono i personaggi e decidono di passarci intorno ci può anche stare, ma se qualcuno ci finisce sopra, questo è un tipo di trappola che fa danno ad area. Quindi danneggia i nemici, danneggia gli alleati, può anche creare delle strategie. Dopo è da vedere. Ora valutiamo che tipo di mostri ci sono qua dentro. Uno e uno! Ole! Che bello gli gnomi! <ride> allora, non sto a ricordarmi il numero di gnomi, quindi io in questa stanza segno semplicemente gnomi. Che sono carognosi. Ora andiamo nella parte nord e vediamo che succede. Da questa porta qui, 3, viene fuori una stanza con una porta. Quindi io disegno una stanza nuova e gli preparo anche una porta che è aperta o chiusa, è aperta. È il dungeon infame pieno di mostri, ma dalle porte tutte aperte. Se non altro... non li allerteranno. Vediamo cosa c'è in questa stanza qui. Innanzitutto vediamo se c'è un tesoro c'è e contiene uno una stanza vuota e ci sta può capitare anzi alle volte capita anche spesso questo è il primo caso in cui capita in questo dungeon quindi in questa stanza non c'è niente è un momento in cui i personaggi si riposeranno anche continuo adesso invece da questa parte in basso perché preferisco 6 quindi abbiamo una stanza chiusa ed ecco che il dungeon si va di nuovo a richiudere su se stesso e questa volta faccio un formato un po' strano, una 3x6. Vediamo se c'è un tesoro. Non c'è un tesoro. Se non altro, non diventeranno troppo ricchi. E vediamo che c'è uno. Anche questa è vuota. Eh, Giustamente hanno combattuto molto sopra, e adesso combattono di meno. Quindi, continuiamo dall'alto. 2 ci dice che è un corridoio con due porte e quindi io faccio una cosa del genere vediamo le porte come sono la prima è chiusa o oh, meno male, sennò era veramente un porto di mare sto dungeon e l'altra è aperta perfetto ok Cosa c'è in questo corridoio? Vediamo se c'è un tesoro, non c'è un tesoro, eh, abbiamo già capito che grandazzo eh, è quello, non c'è un tesoro ma c'è due, una trappola, o oh, almeno non ci sono dei mostri, va bene, abbiamo visto che la parte nord del dungeon è un carnaio, la parte sud è un pochettino più soft, almeno per il momento, quindi trappole, vediamo quali, uno, freccia avvelenata, un grandissimo classico che io gli metto direttamente all'ingresso, T1 e T1, Ok, a questo punto abbiamo due uscite e sempre tenendo conto di tutto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ci mancano tre stanze. Quindi andiamo sotto per cominciare, nella porta aperta, che ci porta a una stanza con due porte. Oh, qui è molto probabile che ci ritroviamo a delle finte porte perché una stanza con due porte a questo punto di creazione del dungeon difficilmente condurranno chissà dove. Comunque vediamo la prima porta, è chiusa e la mettiamo qui. E la seconda porta è chiusa a sua volta e la mettiamo qui. Ok, in questa stanza c'è un tesoro? Non c'è. In compenso ci sono dei mostri. Vediamo quali mostri. Uno e due fa. 3 Goblin quindi 6 Goblin che sarebbe un G e a me basta per ricordarmelo. Beh, se non altro c'è molta varietà di mostri, eh? non mi sembra che li abbiamo avuti ripetuti, sono stati tutti diversi, quindi bello da vedere così. Ok, questa è l'undicesima un stanza, ne mancano due. Io decido che questa porta qui nel corridoio, quella chiusa, è una porta finta, quindi non va vale da nessuna parte. Le ultime due stanze o corridoi li creo qua, quindi cominciamo da qui e vediamo dove porta 3. 3 mi crea una stanza con una porta, quindi io faccio una stanza e la porta la metterò in basso per collegarsi con l'altra stanza, la porta è chiusa, va che bello, e vediamo cosa c'è in questa stanza, 6 trappole e mostri, quindi vediamo la trappola, la trappola è di tipo 3 pavimento scomparsa, la metto in questo caso verso il basso. Poi i mostri invece sono 2 e 5. Eh, giustamente una ripetizione andava fatta degli zombie, quindi sono 6 zombie. Ok, ora manca una sola stanza. Se avete notato, io fino adesso ho sempre tirato per vedere se c'era il tesoro. Siccome non c'è mai stato, nell'ultima stanza per forza di cose c'è il tesoro. Cominciamo vedendo che tipo di stanza è. È una stanza vuota senza porte e a me va benissimo. Io a questo punto, nonostante qui ci sia una porta, quindi faccio una forzatura, ma li collego lo stesso. Quindi, entrambe queste porte conducono nell'ultima stanza. C'è un tesoro, perché ci deve essere, e vediamo se è un tesoro che 1, 2, 3 si trova nella stanza o 4, 5, 6 è in una stanza segreta. Si trova nella stanza, quindi tes... Adesso avete due alternative, o generate subito il tesoro, quindi sapete già cosa contiene, oppure lo fate tirare ai giocatori. Io preferisco questa soluzione qui, perché il giocatore si diverte e ehm, si vede anche un po' responsabile di quello che contiene. Quindi quando i giocatori arriveranno in quel punto lì, gli fate tirare sulle tabelle apposite. Per ora lo lasciamo perdere. Vediamo però cosa c'è in questa stanza. Due, non ci sono mostri, interessante, però ci sono delle trappole. Ora io farò una cosa curiosa, siccome da questa stanza ci si può giungere da due porte, io le trappole le metto soltanto davanti a questa porta qui, così che chi ha evitato questa stanza con gli zombie eccetera trova comunque il tesoro magari, però si trova davanti a una trappola. Che tipo di trappola? T2, la freccia avvelenata, quindi io metto T2, T2 e ci siamo. Ora, supponendo che il dungeon sarebbe finito, eh, abbiamo fatto tre distanze, però supponendo che preferiate tirare subito voi il tesoro per sapere cos'è, io ci faccio una freccettina e me lo segno. Quindi tiro innanzitutto su che tipo di tesoro è contenuto, mi dice 3, è un manoscritto miniato. quindi mi segno semplicemente un manoscritto del valore ipotetico di 90 dinarius, quindi quando i giocatori arriveranno qui L'ultima cosa che faccio per questa mappa che mi servirà per giocare è segnarmi la stanza d'entrata, cosa che non avevo fatto prima, altrimenti si rischia di dimenticarsi. Quindi i giocatori scenderanno da qui e da quel momento in poi, dovunque vogliano andare, potrebbe esserci la morte o la gloria. Bene, anche per questo video è tutto, grazie per aver visualizzato, mettete like al canale e seguitemi. E buona avventura!